E condividere ad esempio la cartella che abbiamo già creato tutorial ipfs quindi come faccio questa volta dovrò pubblicarlo in modo diverso quindi ipfs innanzitutto devo ricavarmi il lascio della cartella quindi add tutorial ipfs devo dargli il recursive ok e, e, eccola qua, Z4Y, ed ora utilizziamo l'Interplanetario Name System, quindi IPFS, Name, Publish, questa è quella sequenza da utilizzare, e gli diamo questo hash, quindi invia, IFPS non esiste, IPFS, ok, Publish, attendiamo un attimo che venga distribuito ai peers connessi, agli altri che hanno client connesso, Dovrebbe metterci un po', eccolo qua. Ora è stato pubblicato a questo indirizzo. Questo è il nostro indirizzo IPNS, che è sostanzialmente quello che abbiamo visto prima, attraverso, eh, key, attraverso iPFS e ID. Ora facciamo un test. Andiamo direttamente qua sul nostro gateway, iPNS, cambia adesso, e gli diamo il nostro hash, invio ci vorrà un attimino in più per risolverlo ok il tempo potrebbe variare a seconda della vostra velocità di connessione nel mio caso sono in un paesotto quindi è lenta e abbiamo la nostra struttura di cartelle perfetto ora io voglio cambiare qualcosa questo qui è l'indirizzo vado a cambiare ad esempio gli aggiungo un file file 57 invio e ora qui io non lo vedo in quanto devo ancora dargli un e pfs ad r tutorial.pfs, vedete che è cambiato l'hash del, della nostra cartella, quindi copia e dovrò dargli come prima come prima un pfs name publish questa volta con il nuovo hash della cartella alla radice. Quindi publish Attendiamo un attimo e in pochi istanti dovremmo ricevere, ok eccoci qua, come potete vedere il nostro hash è sempre lo stesso ZBS, l'indirizzo è sempre lo stesso ZBS e eh, se gli do invio a questo punto dovrebbe comparire il file numero 57, attendiamo e vediamo. Ok, e come potete vedere, ora il file 57 ha lo stesso indirizzo e è disponibile. Quindi è possibile creare una serie di contenuti mutevoli eh, all'interno dello stesso hash. Quindi, ora ad esempio, se io volessi indirizzare le persone a file 57 soltanto, o meglio, soltanto alla cartella, avanti, soltanto alla cartella um, tutorial, io posso semplicemente entrare all'interno e... Dopo questo file, se io non gli cambio il nome, cioè dopo questo hash, se non gli cambio il nome, scrivo tutorial. Se io condividerò questo indirizzo, sempre la struttura rimarrà sempre la stessa, finché io non cambio qualcosa. Ad esempio, se io questo lo sposto su cartelle ulteriori, naturalmente il tutorial non funzionerà più, sarà un link rotto, ma è come se fossimo su una normale pagina web. Ok, e voi dite, sì, va bene, ma questo mi permette soltanto di creare